A Roma da centro musicale abbiamo ascoltato un impianto minimale ma non troppo con prodotti Naime e Harbet dal rapporto qualità prezzo straordinario. Ce ne parla Luca Di Brigida responsabile del reparto audio video del punto vendita romano. Allora qui come puoi vedere abbiamo la arbert hl 5 nella versione xd perciò stiamo parlando dell'extended edition cioè stiamo parlando praticamente della nuovissima variante in eh, tiratura limitata della mitica hl 5 dietro di me abbiamo il nuovo Nime atom hdmi perciò abbiamo questo only one compatto 40 watt in classe ab l'ultimo praticamente gioiello di casa NIME, uno streaming capace praticamente di leggere qualsiasi tipo di formato con porte ottiche quassiale analogica e con l'uscita hdmi per poter collegare il prodotto al nostro tv utilizzare la modalità arc altra cosa importante possiamo naturalmente controllare il nostro nella modalità server i nostri il nostro computer il nostro server di rete da dove andare a pescare tutta la nostra musica liquida preferita ora vi lascio al suono dei due prodotti